Roma diventa sempre più smart city grazie ad un accordo tra Acea e Open Fiber che porterà la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini. Partiranno in primavera nel quartiere Euro i lavori per implementare la rete della banda ultralarga. Entro 5 anni sarà completata in tutta Roma con una ricaduta occupazionale per l'indotto stimata in 1.500 posti. 600 nuovi autobus per Roma nei prossimi tre anni. La Giunta Capitolina ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 con cui vengono stanziati 167 milioni di euro per rinnovare la flotta dei mezzi ATAC, un investimento per migliorare la mobilità cittadina e rilanciare il trasporto pubblico locale. Si sono aperte il 16 gennaio scorso le iscrizioni alle scuole dell'infanzia capitoline per l'anno 2018-2019. Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità online, identificandosi al portale di Roma Capitale fino alla scadenza fissata al 6 febbraio. È consigliabile effettuare le procedure con adeguato anticipo per poter inviare la documentazione richiesta e completare l'iter di iscrizione.